movimento un movimento di però me l'ha segnato te. via le ciglia. Sì, ma io non mi ricordo il particolare. Tu te lo ricordi? Io, io me lo ricordo benissimo. No, va davvero. Anno d'omeni 1990. E mi ricordo... Io mi ricordo giornali i giornali che eh, te tenevi i giornali... quelli erano i giornali della guerra di golfo del 91, gennaio del 91. E... Quelli ho avuto tanti anni a casa. C'era, era, ricordo in prima pagina, a che avevano goccioloni, parevano. il primo giorno di vera si sì, era cascato là, capitano cucciolone, maggiore cucciolone, mi ricordo, una cosa così. E questo qua, una volta che siamo messi là a con il muratore, e diceva, ma si è rasa, ma si era così, si era rasa così, si era così. È rasa così è rasa. Invece mi hai preso il stato americano. E io faccio così, perché è il metodo mio. E io poi mi sono messo l'ho fatto così, eh, ho, ho mantenuto sempre questo metodo di rasatura. Vedi eh, perché tanti ad esempio finiscono là, no? l'angolo qui avrebbero finito prima. Eh. eh invece io pure faccio così, vedi. Eh. Oh, guarda, vieni qui. Guarda, chiude quell'angolo. Poi quelli che sono al grande come Roberto Beh? C'è un buono. sempre al frattazzo quello più grande, capito? Sì. Si L'americana quella grande Lo Spalbiero no, mezzo lo Spalbiero, la 60 Invece io ho sempre costa americano così da... Medio sì, sono più leggeri mo perché sto stupendo un po' duro Cosa allenta Roberto? Beh, perché sennò non ma... Lui dice perché quella là è attrezzato il piano non è che siamo noi pittori che devi attrezzare un po' sì però non è che siamo noi pittori che perché... eh sì. ah, devi attrezzare si vedete che si già drittate su si sì, un po' forse quando parate QZL forse qualcosa poi qualche ondulazione che ha la quando si accade con questo, succo così, ma questo non No, io vera. mi ricordo le giornate sul terrazzo, quelle me le ricordo, ricordo Mi ricordo del te, mi ricordo... Vabbè, mi ricordo che siamo andati subito in sinfonia per mangiare queste mm. cose così e sì. il sole... E per Lipton <ride> C'era il baretto, ancora c'era il baretto, sai? Non ce l'ho più passato, cos'hai? Io ce stato ultimamente cioè, a fare un preventivo proprio lì al pasto del baretto Beh, è una facciata, è rimasta quella. Massa, eh. oh, sì. La facciata non è stata toccata. C'è stata solo nel centro medico, ci hanno messo. Però il palazzo penso che sia che è sempre di alle mura. Beh, quella zona è stata un'ottimizzazione incredibile. A ripensarci. Sì. Villa Luisi. Era una villa di. 25 ettari, tutto qua zona venuti di, di Veneto mm -hmm. fino a Termino, nel dopo, dopo Dopo unità d'Italia, hanno utilizzato quella alta qua, zona, una cosa non ho scelto, Ma sì, perché tanto oh. noi gli mettiamo una leccata, quindi gli mettiamo giusto la leccata.